Buon dia a tutti. In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo elegantissimo, semplicissimo e carinissimo tubino che ho deciso di chiamare tubino Ariel Per quanto riguarda il filato ho deciso di utilizzare quello della Mistrico Filati in linea lucida labbra che se ricorderete è uno dei filati nuovi della Mistrico Ho già lavorato quello sfumato beige e quello sfumato rosso Questa volta ho optato per quello sfumato um, azzurro che è lo 07 Ha queste sfumature come potete vedere azzurro scuro Verde e giallo che trovo veramente un filato molto, molto estivo. Vi ricordo che ogni gomitolo è da 50 grammi misura 130 metri ed è formato dal 70% viscosa da bambù, 20% poliammide e un 10% seta. Addosso vi posso assicurare che è morbidissimo. In descrizione vi lascerò il link del sito web Uncintando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Vi ricordo che uh, se superate i 35 euro di spese acquistando sito le spedizioni sono gratuite per poter realizzare questo tubino che è una taglia s ma come vedete non mi va molto stretta, diciamo che è una s comunque abbondante io ho utilizzato 400 grammi di questo filato lavorando sempre esclusivamente con un centro il numero 3 la lavorazione è molto molto semplice perché sono sei giri che vanno sempre ripetuti e danno vita a questa forma un po geometrica un po ad onde quindi un motivo perfetto per l'estate che io trovo veramente spettacolare mi raccomando, io quando vi dico all'inizio del video vi dico quante catenelle montate. Voi io direi sempre che per una taglia M dovete andare a aumentare 2-4 motivi. Per una taglia L. 4-6 motivi a seconda naturalmente se volete stretta o larga mi raccomando questo non è un punto che permette di fare aumenti o diminuzioni quindi se volete allargarlo o diminuire in alcune parti dovete per forza andare a cambiare uncinetto se voi non ve la sentite di fare un tubino potete sempre fare una maglia e io ve lo consiglio perché questo colore è spettacolare quindi anche con noi analizzando la maglia verrebbe spe, è spettacolare e verrebbe comunque spettacolare Detto ciò, spero che anche questo vestito molto semplice vi piaccia, che desiate realizzarlo se così pa, mi raccomando mandatemi le foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e o potete darmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. O se avete e se avete acquistato il filato presso la merceria Coleti o sul sito Unceltando con i filati potete taggarci sulla pagina Facebook Merceria Coleti, sulla pagina Instagram Unceltando con i filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro vestito, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistico Filati linea Lucida Labbra Color, che se ricorderete è il filato che ho già utilizzato altre due volte nel colore sfumato del beige e del rosso e del rosso, questa volta ho optato per questo sfumato azzurro con verde e beige. Vi ricordo che ogni gomitolo è composto dalla viscosa da bambù, seta e ammite Allora, io ho montato 144 catenelle con un 103,5, ma andrò subito a lavorare con un il numero 3, questo perché sotto non volevo che la lavorazione mi stringesse troppo, cioè che le catenelle tirassero. Per questo ho preferito fare le catenelle con un 103,5. E adesso torno però a lavorare normalmente con un certo il numero 3. 144 sono il numero che ho montato io. Per chi ha una taglia più grande, il motivo si realizza su un multiplo di 12 catenelle. Quindi io direi per una taglia M andate a montare 2-4 motivi. Opterei più per 4 motivi in più. Per una taglia L andate a montare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 Prendo il filo, salto una catenella, catenella di separazione, prendo il filo, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, salto una catenella e realizzo la prima maglia alta. Prendo il filo, vado nella catenella successiva, seconda maglia alta.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 Catenella di separazione, salto una catenella, vado una successiva, seconda maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, entro una catenella successiva e vado a fare una maglia alta. Quindi ho 3 maglie alte separate da una catenella. Catenella di separazione, salto una catenella, entro una successiva e realizzo la prima delle mie maglie alte. Vado nella catenella successiva. Seconda maglia alta. Vado nella catenella successiva. Terza maglia alta. Oh, scusate se è fatto un piccolo nodino. Eccomi. Catenella successiva. Quarta maglia alta. Catenella successiva. Quinta maglia alta. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, quindi salto una catenella, entro la successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, salto una catenella, entro la successiva, seconda maglia, e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, entro in successiva e vado a fare la maglia alta catenella di separazione quindi vedete abbiamo fatto le tre maglie alte separate una catenella salto una catenella entro una successiva vado a fare una maglia alta vado nella catenella successiva seconda maglia alta vado nella catenella successiva terza maglia alta vado nella catenella successiva quarta maglia alta vado nella catenella successiva quinta maglia alta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 Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e vado a fare 3 maglie alte, quindi una prendo il filo, rientro 2, prendo il filo, rientro 3, catenella di separazione, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho la prima delle mie 5 maglie alte e realizzo una maglia alta non chiusa. Catenella, vado nella maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Prendo il filo, vado nella penultima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nell'ultima maglia e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Catenella di separazione e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado a una maglia alta successiva, e realizzo 3 maglie alte, quindi una 2, 3. Catenella di separazione, vado alla una maglia alta successiva, e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la prima delle mie 5 maglie alte, realizzo una maglia alta non chiusa.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 catenella di separazione ricomincio da capo facciamo un più alto insieme vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta catenella di separazione vado la maglia alta successiva e realizzo 3 maglie alte 1 2 3 catenella di separazione vado la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta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 chiudo le due maglie alte insieme catenella di separazione e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio secondo giro sto terminando anche il secondo giro ho fatto le ultime due maglie alte chiuse insieme la catenella quindi entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima terzo giro e realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta una due tre catenella di separazione prendo il filo vado una maglia alta della prima delle tre maglie alte e realizzo due maglie alte quindi una rientro due una maglia alta sopra la maglia alta successiva due maglie alte sopra l'ultima delle tre maglie alte quindi una e rientro due Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la prim il primo gruppo di due maglie alte chiusi insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una seconda maglia alta non chiusa. Vado dove ho il gruppo di due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme. Catenella di separazione e ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione prendo il filo, vado dove ho le tre maglie alte e realizzo due maglie alte sopra la prima maglia alta, quindi una e rientro due una maglia alta sopra la maglia alta due maglie alte sopra l'ultima maglia alta quindi una due catenella di separazione vado dove ho la maglia alta realizzo una maglia alta catenella di separazione scusate catenella di separazione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 Catenella di separazione ricomincio da capo facciamo un'ultima alte insieme quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta catenella di separazione vado dove ho le due maglie le tre maglie alte e realizzo due maglie alte sopra la prima maglia alta quindi una e rientro due una maglia alta sopra la maglia alta successiva 2 maglie alte sopra la terza maglia alta, una e rientro 2 catenella di separazione. Una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione. Vado dove ho le due maglie alte chiusi insieme, realizzo una maglia alta non chiusa. Vado alla maglia alta successiva, seconda maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte chiusi insieme, realizzo una terza maglia alta non chiusa chiudo le tre maglie alte insieme catenella di separazione ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio terzo giro sto per terminare anche il terzo giro ho fatto le tre maglie alte chiuse insieme la catenella di separazione vado nella terza catenella di eh, che equivaleva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima quarto giro vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta quindi una 2 3 catenella di separazione prendo il filo e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale quindi di 5 maglie alte quindi una maglia alta vado alla successiva seconda maglia alta vado alla successiva terza maglia alta vado alla successiva quarta maglia alta vado alla successiva quinta maglia alta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 catenella di separazione e ricomincio da capo quindi una maglia alta sopra ognuna delle 5 maglie alte quindi una due tre 4 5 catenella di separazione una maglia alta sopra la maglia alta catenella di separazione una maglia alta sopra le tre maglie alte chiusi insieme catenella di separazione una maglia alta sopra la maglia alta catenella di separazione ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio quarto giro Sto terminando anche il quarto giro, ho fatto la maglia alta e la catenella di separazione, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quinto giro realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi una, due, tre catenella di separazione, vado dove ho la prima delle mie 5 maglie alte, e realizzo una maglia alta non chiusa, vado la maglia alta successiva e vado a fare una seconda maglia alta non chiusa.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 Scusate, sto ricominciando da capo comunque, quindi facciamo ecco, così. Allora. Terminate le tre maglie alte e la maglia alta si ricomincia da capo, quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la prima delle cinque maglie alte, realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella seconda maglia alta, realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme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 una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta chiudo le due maglie alte insieme catenella di separazione una maglia alta sopra la maglia alta catenella di separazione 3 maglie alte sopra la maglia alta quindi una rientro due, rientro 3 catenella di separazione ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio quinto giro sto per terminare anche il quinto giro ho fatto le 3 um, maglie alte la catenella di separazione entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima sesto e ultimo giro realizzo 3 catenelle che sono mia prima maglia alta quindi una due tre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 Catenella di separazione vado dove ho, la, seconda, la prima delle mie tre maglie alte e realizzo 2 maglie alte, una e rientro due, una maglia alta sopra la maglia alta, successiva una due maglie alte sopra l'ultima maglia alta quindi una e due, catenella di separazione e ricominciamo da capo quindi una maglia alta sopra la maglia alta.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 catenella di separazione 2 maglie alte sopra la prima delle tre maglie alte quindi una E due Una maglia alta sopra la maglia alta Due maglie alte sopra l'ultima maglia alta una e due catenella di separazione ricomincio da capo e devo fare questo per tutto il sesto giro e poi si ricomincerà da capo quindi andremo a fare una maglia alta sopra le tre maglie alte una maglia alta sopra la maglia alta una maglia alta sopra ognuna delle 5 maglie alte e si ricomincia. Quindi, questi sono i giri che dovremmo sempre andare a fare. Questo è il sesto giro, termineremo il sesto giro e poi si rinizierà dal primo giro. Che vi dico adesso: Quante, eh, come allora, um, una maglia alta inizieremo facendo una maglia alta sopra la maglia alta. Quindi, qui le 3 catenelle, una maglia alta sopra le tre maglie alte chiusi insieme catenella di separazione una maglia alta sopra la maglia alta catenella di separazione una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte quindi e ricominceremo di nuovo al primo giro io adesso continuerò a lavorare fino ad arrivare all'altezza degli scalfi vi dirò naturalmente quando ho ripetuto quante volte ho ripetuto questi sei giri eh, e poi vi farò vedere come dividere la parte avanti dalla parte dietro la lavorazione è semplicissima anche il vestito sarà molto semplice non faremo nulla di particolare sarà il classico vestito um, eh, che, mi, che piace a me, quindi un tubino senza aumenti, senza diminuzioni e quindi ci rivediamo quando metteremo i marcatori per dividere la parte dietro dalla parte avanti. Allora, io ho terminato la lunghezza del mio vestito, sono arrivata a, a mettere i marcatori. Ho ripetuto il motivo per 12 volte, quindi 6 giri, li ho ripetuti per 12 volte. E a questo punto, come lunghezza, per me va bene il vestito. Quindi posso andare a mettere i miei marcatori. Per mettere i marcatori, io adesso devo ricominciare dal primo giro. E visto che inizierò con la maglia alta sopra il gruppo di tre maglie alte chiusi insieme, sono andata a contarmi i gruppi di... 5 maglie alte e ne ho una due tre quattro cinque sei avanti e 6 dietro quindi per un totale di 12 gruppi di 6 eh, di cinque maglie alte um, quindi 6 dietro e 6 avanti mi raccomando se voi avete il numero dispari quello dispari va davanti perché davanti come vi dico sempre abbiamo il seno quindi è meglio metterlo avanti in modo tale che la maglia stringe meno a questo punto quindi ho messo il marcatore dopo il quinto il sesto gruppo di 5 maglie alte dove ho le tre maglie alte chiuse insieme ho fatto la stessa cosa da quest'altro lato ora incominceremo a lavorare i nostri giri non più in giri di tutto tondo ma in giro di andata e ritorno quindi vi farò vedere eh, come eh, si modifica la, um, la lavorazione quindi io inizio a lavorare normalmente il mio primo giro e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta una catenella di separazione vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta catenella di separazione vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi in questo caso inizio a lavorare il mio primo giro normalmente vi farò vedere come terminarlo e poi come fare come fare come iniziare a fare il secondo sto per terminare anche il secondo giro Ho fatto la maglia alta e la catenella entro nella terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare due maglie alte quindi una e rientro due ho terminato così anche il secondo giro mi giro con il lavoro e vado a fare il mio terzo giro e realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo vado nella maglia alta successiva e realizzo 2 maglie alte una e rientro 2 catenella di separazione e vado a lavorare normalmente il mio terzo giro quindi una maglia alta sopra la maglia alta catenella di separazione e vado a fare le tre maglie alte chiuse insieme quindi vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme faccio la prima maglia alta non chiusa vado dove ho la maglia alta e faccio la mia seconda maglia alta non chiusa vado dove ho le due le ultime due maglie alte chiuse insieme faccio la maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte insieme catenella di separazione e ricomincio facendo una maglia alta sopra, sopra la maglia alta catenella di separazione e continuo normalmente il mio terzo giro vi farò vedere come terminarlo come iniziare poi no il quarto giro sto per terminare anche il terzo giro ho fatto la maglia alta e la catenella prendo il filo vado nella prima delle mie due maglie alte realizzo due maglie alte quindi una e rientro due vado la maglia alta successiva entrando nella terza catenella e vado a fare una maglia alta ho terminato così anche il terzo giro mi giro con il lavoro e vado a fare il quarto giro e realizzo 3 catenelle che sono mia prima maglia alta quindi una due tre una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi vado la maglia alta successiva e faccio una maglia alta vado la maglia alta successiva e faccio una maglia alta Catenella di separazione ricomincio da capo Va, e vado a fare normalmente, scusate, il mio quarto giro. Quindi vado dove ho la maglia alta realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho le tre maglie alte chiuse insieme faccio una maglia alta. Catenella di separazione e continuo normalmente a lavorare il mio quarto giro. Terminato il quarto, vi farò vedere come terminare il quarto giro e come iniziare poi a lavorare il quinto sto per terminare anche il quarto giro ho fatto la maglia alta e la catenella o le ultime tre maglie alte vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi maglia alta sopra la prima maglia alta maglia alta sopra la terza maglia e sopra la seconda maglia alta maglia alta entrando nella terza catenella ho terminato così anche il mio quarto giro mi giro con il lavoro e vado a fare il mio quinto giro e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa prendo il filo vado una maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte insieme Catenella di separazione, vado a lavorare normalmente la mia, il mio quinto giro quindi una maglia alta dove ho la maglia alta, catenella di separazione 3 maglie alte dove ho la maglia alta successiva quindi una, due e tre, catenella di separazione e continuo a lavorare normalmente il mio quinto giro come abbiamo sempre fatto. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare. Poi il nostro sesto e ultimo giro. Sto terminando anche il quinto giro, ho fatto la maglia alta e le catenelle, vado dove ho la prima delle mie tre maglie alte e realizzo la maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado una maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme, prendo il filo, entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia alta.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 catenella di separazione. Adesso vado a lavorare normalmente il mio sesto giro, quindi una maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione, due maglie alte sopra la prima maglia alta, quindi una e due. Maglia alta sopra la maglia alta successiva, due maglie alte sopra l'ultima maglia alta, quindi una e due catenella di separazione vado a lavorare normalmente quindi il mio sesto e ultimo giro vi farò vedere come terminarlo e come iniziare il primo giro poi io andrò a fare continuerò fino ad arrivare all'altezza degli scalfi conterò quanti giri ho fatto scusate fino all'altezza delle spalle conterò i giri che ho fatto e andrò a fare la stessa cosa anche dietro per poi cucire sulle spalle quindi adesso continuo a lavorare normalmente vi farò vedere come terminare il sesto giro e come ricominciare dal primo Sto terminando il sesto e ultimo giro, ho fatto la maglia alta e la catenella di separazione, vado dove ho le due maglie alte chiusi insieme vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado dove ho la terza catenella e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme. Ho terminato così i sei giri che mi servono per poter continuare la mia lavorazione vedete stiamo continuando la lavorazione e uh, adesso vi faccio rivedere soltanto un attimo come rifare il primo giro però tanto è semplice e alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il giro e andrò a fare la stessa cosa dietro per poi andare a creare le spalle quindi mi giro con il lavoro e vado a fare quindi le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta una due tre catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, quindi vedete sto ricominciando a lavorare il mio primo giro penso che ne farò un totale di 12, quindi rifarò di nuovo tutte e sei i giri e in modo tale poi da fare la stessa cosa anche dietro, comunque poi vi farò sapere quanti giri ho fatto in, in tutto, e una volta cucite le spalle andrò anche a decidere se fare o no delle mezze maniche o se lasciare il vestito così a, a giro maniche, Devo ancora un po' a decidere, deciderò una volta cucite le spalle e indossato il vestito ho ripetuto il motivo due volte quindi una che abbiamo fatto insieme una seconda volta e poi sono andata a ripetere il primo giro dietro ho fatto la stessa cosa ho ripetuto due volte il motivo e poi sono andata a fare il primo giro mi raccomando quando fate la parte dietro dovete iniziare e finire dove avevate i marcatori quindi dove avete iniziato e finito la parte avanti mi, mi intendo nel primo giro quindi dice, dicevamo ho ripetuto due volte il giro e ripetuto di nuovo il primo e poi sono andata a cucire per 5 cm da entrambi i lati, non cucirò di più lascio così e non farò nemmeno un bordino mi piace il fatto che comunque qua ci sono è um, venuto dritto quindi mi piace lasciarlo così, uh, ho deciso di non fare nemmeno le maniche, lascio il vestito così com'è, mi piace il tubino così senza farci le maniche e non farò nemmeno un bordino sotto, mentre se voi naturalmente volete fare un bordino io vi consiglio o un ventaglio o comunque qualcosa che richiami questo um, motivo che abbiamo fatto. Detto ciò il nostro vestito è terminato.